Benvenuti all'intervista, rubrica di John Bruschini, prodotta da Cultura Project, un'organizzazione internazionale per la condivisione dell'arte e della cultura. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Sandro Ghiani, attore, sceneggiatore, regista teatrale, scrittore e non solo. Sandro è uno dei caratteristi che a partire dagli anni Ottanta abbiamo cominciato ad apprezzare, ad amare. Ha lavorato, hai lavorato con, Attori di spessore, quali Lino Banfi, Diego Abbatantuono, Adriano Celentano, Gerica Lare, Renato Pozzetto, Nino Manfredi, Paolo Villaggio e altri artisti. Ti abbiamo visto in fracchia La Belva Umana, bellissima interpretazione, nel film di Carlo Verdone Un sacco bello, Spaghetti House con il grande maestro sì. Nino Manfredi, cioè straordinario. Poi ci dici che, che emozioni si prova a lavorare con me. Sì. Con eh, personaggi di questo tipo. Passione d'amore di... di Ettore Scuola. Ettore Scuola, eh, sì, Passione d'amore di Ettore Scuola. Eh, già. Allora, no, ma. Io poi sono andato a vedere un po' in giro sui vari siti, eccetera, Sandro. No? Sì. Eh, allora, come ho aperto Wikipedia, dico, no, Sandro Ghiani, 70 film, una filmografia, ho cominciato a vedere una liffa interminabile che non finiva più, hai fatto tantissimo altrove se ne parlava di 80 film perché nel frattempo insomma si aggiungevano insomma eh, beh, non è importante il numero eh, un po' la storia volevamo sapere chi è Sandro Chiani perché Sandro Chiani nasce in Sardegna e più precisamente a Carbonia quindi nel sud della Sardegna anche se poi tutto questo accento sardo non ti è rimasto insomma poco. poco mi ricordo quando giravo con Carlo Vanzina mi diceva non si sente l'accento sardo eh, no, e questo ne so qualcosa perché quando uno viaggia tanto poi col tempo acquisisce un po' di qua un po' di là, poi tu sei stato in Piemonte sei stato a Roma, sei stato in giro eccetera esatto. a un certo no, punto no. però della tua vita decidi di entrare in seminario cioè ma che è successo? È successo questo, che eh, quando avevo 13 anni è morto mio padre, io ero molto affezionato a babbo, e, e quindi ho detto che, che faccio adesso senza di lui? E sono andato alla ricerca di qualcosa che forse nemmeno io lo sapevo, ero troppo piccolo. E quindi sono entrato in, in seminario invogliato dal, da, dai preti, dice dai beh, socializzi trovi e dei bravi ragazzi qui e là, eccetera, cioè, mi hanno invogliato, e ho continuato gli studi, prima a Selargios, poi a Tortona, in Piemonte, e lì ho, ho smesso di studiare, proprio non, lo studio non era il mio forte, specialmente latino e greco, era una frana. E, e, comunque sono rimasto lì, in santuario, il santuario della Madonna della Guardia, e, è arrivato un bravo prete, eh, bravo, mi ha aiutato molto eh, prima è facendomi fare degli spettacolini a livello oratoriale naturalmente ma anche spettacoli, anche operette eh, e poi mi hanno mandato in fabbrica alla Liebig eh, dove facevo i dadi mm. e, e dopo mi hanno chiamato per fare il militare io potevo anche non farlo <ride> E mi diceva Don Perini, io te lo faccio fare perché è giusto che esci fuori che e, e vedi la gente e, e quindi la Cecchiola a Roma al Genio Pionieri e, e anche lì c'era un bellissimo teatro mi ricordo che una domenica eh, eh, hanno fatto uno spettacolo con Banfi e, e, e Pippo Baudo perché andavano in giro con questo spettacolino e nello stesso teatro ho fatto altri spettacoli io sono entrato anche nel coro delle, di, di questi militari e andavamo in giro... Ma quindi ce la già nel sangue dai, da sì, quando sì, eri in sì, seminario. Sì. Poi quando mi ha detto, guarda, il, il, il, il Roma è la patria del cinema, E allora ho detto, guarda, faccio qualsiasi cosa dopo il militare, mi fermo qui. E quindi è stato un momento difficile dopo il militare, perché non avevo un posto per andare a dormire, non avevo i soldi. E poi dopo mi hanno presentato questo agente cinematografico e ma ha guarda hai una bella faccia cinematografica eh? e, ma cosa hai fatto tu hai fatto qualcosa beh ho fatto teatro operette eccetera eccetera ah e dove beh in oratorio non dirlo a nessuno che <ride> non <lo> lavorerai mai <ride> va bene allora sono andato a sono andato alle prime, alle, alle prime convocazioni: insomma, mi, mi chiamavano, mi, no, no, allora non si facevano i provini, dicevano: Ah, mi ricordo Corbucci, o mi ricordo eh, scola, bella faccia. Si diceva questo: bella faccia cinematografica Non mi dicevano mai che. Poi erano talmente bravi loro che io funzionavo e oh, quindi no. ho, ho fatto il mio primo film con Samperi Sturm e, e arrivati, bellissimo e poi, di che anno stiamo parlando? stiamo parlando del 76 Ah, bello. primo film Turmetruppe del 76 Storm e poi, poi a ruota sono arrivati anche gli altri Fonbutiglione e, e poi un sacco bello con Verdone ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino a città della Pieve cioè come alternativa all'inquinamento urbano inteso non soltanto come scorie eccetera sono sette giorni che te stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi di roba, basta, no? Dove do, vado ti do incontro, ma a farla finita, no? Vabbè, comunque ciao, eh, vabbè, buona ciao, giornata. E, e poi ancora i film con eh, Celentano, li ho fatti con Castellane e Piccolo, mi hanno sempre chiamato dopo. Il ho fatto, bisbetico eh, domato, no? Mani il Velluto, il bisbetico domato, Asso. Asso, Mia moglie una strega, con un pozzetto, insomma. Hanno sempre chiamato. E anche il vigile urbano con Banfi, che è una serie televisiva per mm. Ayuno. E da lì è arrivato il successo, praticamente. Perché funzionava la mia faccia ecco, una faccia cinematografica no. e quindi mi chiamavano un po' tutti Manfredi ho lavorato con Sordi poi ancora eh, con Carlo Vanzina ne ho fatti tantissimi allora tu hai raccontato, l'altro giorno mi hai raccontato un aneddoto straordinario che sì. generalmente eh dai bisognerebbe ripeterla questa cosa il primo autografo Ah, il primo autografo. Tu pensa che eh, io, l'altro ieri ti ho detto eh, che eh, sto scrivendo questo, questo libro di aneddoti eh, eh, e ti ho parlato di questo, il primo autografo. Eh, ti avevo detto anche il titolo, che è Diario di un, di un caratterista. Ah, invece ne parlavo con mia moglie, e ho detto, ma forse è meglio mettere il titolo di, una, di un aneddoto. Aneddoto, allora, eh, infatti avevo pensato eh, al titolo il primo, eh, eh, il primo autografo non si scorda mai. <ride> Questo Bellissimo. è il titolo, dovrebbe essere il titolo del film. Quindi eh, ho fatto questi film e la gente mi, mi fermava per strada, eh, mi riconosceva, insomma, complimenti. E una mattina eh, stavo in un bar. Eh, con un regista di lavoro, arriva il cameriere e dice guardi l'ho riconosciuto dall'accento sardo, complimenti, veramente bravo, eh, grazie, grazie, eh, mh, finito, finito di, di bere e questo ritorna eh, con un pezzettino di carta, una penna, dice eh, le dispiacerebbe farmi un autografo signor Matteoli, ora se, Matteoli è un, è un calciatore della Caglia, che poi ha giocato anche con l'Inter. Io somiglio molto a... a, a adesso non so se, se somiglio ancora, ci siamo invecchiati, ma allora... Vabbè, ma magari Matteoli lo scambiavano per te in giro, eh? Pu, può darsi anche, Pu può darsi dar. anche. E io non, però, non sapevo il nome di Matteoli, allora gli ho chiesto, scusate, scommetto che conosci anche il mio nome. Sì, Gianfranco, io ho firmato, Gianfranco Matteoli, questo è stato il mio primo autografo. <ride> Bellissimo, usurpazione di titolo. Straordinario questa cosa, no? Immagino poi sia così. Vabbè, è successo una volta sola eh, soltanto, sì, sì. Eh, questo senti, eh. ma se, sei stato parecchi anni in seminario, non è che sei stato, buon... eh, l'ho fatto fino a, fino al militare eh, parecchio, no? È, è rimasto sì, qualcosa e... di questa vocazione, cioè, che rapporto hai ancora con la spiritualità? Guarda, in seminario ho, ho, ho imparato molte cose ma non le dico, negative, negative, o cominciato a dire le parolacce, ho cominciato a... <ride> no, no, no, no, il seminario preferisco dimenticare, non è, un, non è stato un bel periodo, ah mannaggia, no. Un okay. po' perché ho sofferto molto per la morte di, di Babbo, di tuo padre, e poi perché, perché in, in, quando stavo fuori dal seminario, insomma, quando stavo ancora a casa, e per me i, i preti erano dei santi, erano, cioè, <ride> avevo un altro. <ride> allora, ascolta: di tutti i film eh, eh, ai quali hai lavorato, no? ce n'è sì. uno in particolare che ti ha segnato di più? Che ti che ti è nel quale ti ci sei ritrovato meglio come Guarda, essendo un caratterista, un caratterista come personaggio che fosse proprio cucito addosso a te, che ti è piaciuto di più interpretare. Ce ne, ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi. Ehm, però ecco. Sicuramente Spaghetti House con Manfredi, ehm, sai lì mentre gli altri film erano molto molto film molto leggeri e forse anche per, per il carattere di manfredson pignolo eccetera, eccetera, questo film voleva tutte le cose precise voleva il silenzio assoluto quando si girava si creava un'atmosfera tale che tu nemmeno ti sentivi attore no tu entravi, entravi nel film, tu eri, eri il film, <ride> non recitavi, al di fuori poi dice ma quando, quando sono andata a vedermi, ho fatto tutto questo io, non mi rendevo conto, io praticamente recitavo ma per me era realtà, vivevo quel momento come se fosse eh, reale. Bello. E questo mi è rimasto impresso. Ma, eh, e Beh, poi Manfredi... che io... avessi anche un carisma particolare, Manfredi, no? Cioè, quindi lavorare... Sì, sì. Eh? Sì, Era sì. esigente... E poi pro... Era Molto, molto. Ma tu, tu pensa, eh, quando, eh, eh, prima di cominciare il film, ha dato la sceneggiatura a, a tutti, a, a noi quattro. Siamo in quattro, il protagonista eh, Gullotta e io, Pernice e, e, e Nestor Garai allora domani veniti a casa mia quindi siamo andati a casa, a casa sua a ventino a studiare la sceneggiatura tutte le battute ma ore e ore a studiare la sceneggiatura questo prima di cominciare il film poi durante il film beh durante il film vai. Non... lui voleva certe sfumature e riusciva ad averle da tutti gli attori ma era bravo lui era bravo bello straordinario poi tu mi raccontavi un'occasione no? che lui ti, ti aiutò pure durante una, una Beh, sì. cioè, era, sì, era sì, anche una un maestro un buon maestro insomma sicuramente sì, sì, sì, sì, sì, sì. Eh, allora ah, mi, mi viene in mente questa cosa che te, te la dico quando siamo andati a, a, a casa sua ci ha offerto il caffè no? sì. lui a quel periodo faceva la pubblicità della sì. razza Dicevano, no. prendi il caffè, oh, non è la vazza, eh. <ride> <ride> Allora ehm, ehm, c'era una scena, che, eh, è, è una delle prime scene. Poi eh, che io non, non riuscivo, devo fare una battuta una, ironica. No? Eh, adesso non me la ricordo bene, però mi pare che e dice. E, te lo dico io, questo che sono più giovane, in genere si dice, e te lo dico io che sono più vecchio di te, io dicevo, te lo dico io che sono più giovane di te, cioè, con ironia, non ricordo la battuta, comunque mi ricordo che dovevo prima essere ironico e poi crollare e contemporaneamente piangere. Non ci riuscivo. Allora mi ha chiamato in camerino, e tu allora Sandro, raccontami un po' la tua storia, <ride> da, dove sei, da dove vieni? Dalla Sardegna, Carbonia, eh, che è successo? Beh, quando avevo 13 anni è morto, e sono raccontato tutta la mia storia, quel seminario, tutte queste cose qui. Quindi eh, siamo tornati sul set, la macchina su di me, primo piano. E è, allora lui è dietro la macchina. Allora, Sandro comincia. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. Adesso ti ricordi che hai lasciato la Sardegna? Ma è tuo padre che ti ha lasciato? E poi si è andato via da casa ma hai sentito una nostalgia? Quanta nostalgia hai sentito ha cominciato, cominciato a piangere <ride> buona <ride> la prima <ride> bellissimo e ecco. eh, vabbè allora un ambianco domenico Bisogna anche capirlo a Salvatore. E mm. Una volta capisco Salvatore, un'altra volta capisco a te, un'altra a sto stasera è naturale. A è... Ma a me che mi capisci? Che c'entra? Se c'è di tu perdiamo tutte le speranze. A me non mi fregate più. Basta, è finita. Domenico, io sono molto più giovane di te. Accetta questo consiglio. Io. Non devi mollare. E a me me lo dici. E a me me ne vado, va. Certo che con voi te via l'avvenimento. Ecco, ecco, più facile così. Insomma, Adriano Celentano, personaggio di una bravura incredibile, non, non, non so, un po' complesso pure come personaggio, credo a livello di, di, di, di cinema, eh, non so quanto poi possa essere avvicinabile, facile lavorare con lui, però in un'occasione tu hai raccontato che aveva la sua rollotta personale, però poi alla fine gli piaceva fare e cambiarsi insieme agli altri attori. Vero? Sì, mi ricordo che il produttore lo chiamava e diceva: Adriano, guarda che c'è la roulotte là, ma io voglio stare con i miei compagni, voglio stare qui. Okay, okay. <ride> Questo diceva. Cioè, Paolo Villaggio, una persona di un'intelligenza mostruosa, al di là dei personaggi Molto. che poi interpretava, no? ma era una persona veramente intellettuale, bellissimo, sensibile. Eh, sì. Com'era sul, sul set, lavorare con lui? Devo, de devo dire che era... È era molto molto gentile con tutti, sempre disponibile, almeno con noi attori, poi non so, ma... eh, disponibile. E poi mi ricordo questa cosa che durante le prime scene, perché poi ti, ti devo raccontare anche di De Simone, come la scende Simone. Durante le prime scene, eh, queste gag con Lino Banfi, cioè, oh, bravo Sandro, complimenti. Allora va, va dal regista, da Neri Parenti, dice, senti, Sandro è uno dei nostri, va bene, i prossimi film li, li, li voglio fare con Sandro. <ride> questo, vabbè, poi non ne ho fatti più con, la, con lui, però mi ricordo questa cosa. Eh, un Lucaino, certo punto poi si Diciamo andata... questo, cioè, questo nome, De Simone. De Simone, il film ha, ha avuto successo, ma nella, scen nella sceneggiatura De Simone non c'era. Però Neri Parenti dice, Sandro, a me piace la tua faccia. Io ti voglio in questo film. Ti dispiace venire ogni giorno sul set, vediamo se ci inventiamo qualcosa ogni, ogni tanto. E, e così abbiamo fatto. Praticamente sono diventato protagonista insieme a Banfi. Facciamo coppia fissa. E, e, e ha avuto successo. Ecco, così nasce De Simone. Bellissimo che poi De Simone era l'aiuto la, la, di Banfi che chiudere, lui è il commissario è stata un una cosa un po' ironica cioè è stato fatto sopra so sopporto per, eh? per prenderlo un per prenderlo un per in giro, insomma, per per in ma... carino per per per per per per per per per per per per per per di Lino Banfi anche di Pippo Franco e di molti altri anche per prendere il giro sì, lui. Insomma, è stata una cosa fatta <ride> così, però possibilmente ben carino, dai, carino. Non ci sono dubbi, è la belva. Ne ero convintissimo. Chiaro De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? Eh. No. Pronto, qui a Orecchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine largo largo, punghiere numero due. Passo. Attenda, prego. Eh, att Come di Dino banfi? Boh. Io ogni tanto lo vedevo lì alla Balduina prendersi il caffè, eccetera. Lì al bar, eh, sempre con una certa classe, veramente. Un signore, no? Così eh? Grande, generoso. generoso. Generoso, buono. Ma poi mi piace perché ha attaccato alla famiglia. E ogni giorno che si sentono con il telefonino lui, poi la, la moglie, i figli c'è cioè questo via di telefonate e molto attaccato alla famiglia questo è molto bello e lui è, è carino eh. può darsi che viene a trovarmi eh, perché mi ha detto Sandro a settembre forse, se sei libero io vengo a trovarti perché tanto lo, lo diciamo l'importante è che mi fai <ride> fa trovare i ricci i ricci di mare. ah lui ama i ricci di mare ah, beh, da buon pugliese eh, e poi buon pugliese. quando abbiamo girato eh, con lui ho girato diversi film quest'ultimo il commissario zagaria sì. ma ha voluto lui per eh, rifare la coppia commissario ed e De simone ecco. poi va bene poi è andato male l'ha fatto uscire a settembre senza pubblicità ha fatto pochissimo ma doveva essere una, una serie televisiva che andava, cioè, avevamo programmato per quattro anni, cioè sei puntate ogni anno. Comunque, Sandro Ghiani, cinema, teatro, televisione, radio. Radio. So, poi sceneggiature, hai scritto tante sceneggiature? No, ah. non tante, non tante, però ho scritto <ride> anche, anche. anche su, su eh, L'angelo della porta accanto. Eh, sono quattro episodi particolari. Eh, il primo episodio è diventato una sceneggiatura, non sono riuscito ancora a fare il film, però ormai forse non ci credo più. Ecco. Televisione, cinema, insomma, io mi il ricordo cinema, terza C, il, cinema, poi non so. il cinema è morto, la televisione, quel eh. che è, insomma, la televisione okay. non ti dà molti spazi c'è cioè una continua evoluzione no? cioè, vabbè, cinema radio televisione c'è un'evoluzione continua adesso è internet internet adesso, ah, quindi, sì, sì. Sandro ma eh, eh, è rimasto qualcosa della Sardegna cioè de dentro di te perché poi alla fine ti sei trasferito qua cioè non è sei venuto a fare il militare e dici poi torno in Sardegna adesso Sandro... no, sono andato via sono, sono andato via dalla Sardegna quindi sei non mi trovavo via? bene Okay. Eh beh, sì, quando è morto papà io sono andato via al okay. seminario e via, via, lontano, lontano per, per raggiungere che cosa non lo so ma dovevo andare via un cambiamento radicale nella tua vita allora Sandro, papà, Sandro, eh, marito eh, e Sandro ha anche un'altra un passione straordinaria che è quella dei libri perché insomma che io sappia almeno due uno pubblicato un altro nel cassetto pubblicato, no? uno sta nel cassetto e l'altro lo stiamo scrivendo possiamo parlarne cioè vogliamo dire titolo editore così lo pubblicizziamo <coughs> lo facciamo conoscere Primo eh, libro. allora l'angelo della porta canto ormai non è più disponibile l'angelo della porta accanto Sandro Ghiani Susanna Trossero prefazione sì. di Massimo D'Apporto graf.it edizioni Perugia 2009 Perugia sì, sì. prossimamente magari sarà di nuovo disponibile magari negli store online no? poi vediamo Speriamo, sì sì accetto, ci proviamo e mentre pane e zucchero l'ho mandato agli, agli editori adesso vediamo cosa mi rispondono e poi vediamo pane e zucchero e poi, cosa sarebbe? una biografia? Eh, non volevo dirlo, però <ride> è, vabbè, è un, una sì, è un po' romanzata. Va bene, diciamo così bellissimo, l'aspettiamo veramente con piacere. E mentre il, il libro di cui parlavi prima, cioè di questi aneddoti, sì, il titolo il che fotografo... hai scelto. Il titolo ho pensato: Il primo autografo non si scorda mai, che poi l'aneddoto che ah, il primo autografo non si scorda mai, cioè, bellissimo. Sì. Dai, che è questo che è Gianfranco Matteoli? <ride> ecco, senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, e poi avremo modo di vederci in altre occasioni, con altre puntate. Ma eh, questa tua nuova passione, no? l'agricoltura, la, questa passione per il biologico, eccetera, eh, vuoi parlare, la vuoi pubblicizzare, ne vogliamo parlare? Sì, sì questa è una casa vacanze, ho un di terra, ho 300 piante di olive, 60 piante di frutta, eh, poi ho la frutta secca, eh, nocchie, cioè nocciole, eh, noci, mandorle, eh, c'è un po' di tutto, eh, affitto d'estate. In genere vengono gli stranieri. E, e, mi piace questo lavoro perché fai amicizia con persone che, che, che parlano un'altra lingua, <ride> vengono da New York, vengono dalla Francia, vengono dalla Germania. Poi mi piace coltivare. Guarda, visto che a Cinema non spunta mai niente, che sta, anzi sta morendo, almeno io faccio crescere qualcosa nell'orto. Ecco, Questo <ride> cresce qualcosa. Vuol dire che... Sto ancora, ancora vivo ecco. allora Casa Vacanze dove si trova, come si chiama il sito internet Casa Vacanze si trova a Bracciano e si chiama eh, si sì, sta anche su, su internet si chiama casa, casa Sandro Casa Sandro Casa Sandro Bracciano, ehm, che ti posso dire ancora? Il eh, sito internet sì, info-chio casa rosellina.com, perfetto. Così magari chi, chi vuole può venire a trovarti direttamente. Sì, perché fare eh, prima... queste prelibatezze, queste cose naturali. Che, eh, che allora, non, non ci sarà il caffè lavato, tu, tutto, sarà... tutto biologico, dal vino alla, alla, ai frutti, all'olio. All, all tutto, tutto biologico. Raccogliamo ancora le olive a mano, è così. Bah, come si faceva bellissimo. una volta eh, coadiuvato dalla moglie che è oh, questo, certo. questa straordinaria sì, sì, sì. Bene, grande aiuto bellissimo Bene, noi ti ringraziamo Sandro a te, grazie a avremo te avremo modo di incontrarci altre volte ringraziamo tutti per averci seguiti e vi rimandiamo alla prossima settimana grazie a tutti Bene. e arrivederci grazie, ciao, arrivederci ciao, ciao ciao